Rete associativa WISP per le nostre associazioni, società sportive e eh, affiliate. Ecco, siano eh, siano siano opportunità veramente eh, importanti. Quindi, eh, questa sera io eh, vorrei, ecco, proprio ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, non solo per eh, aver stretto con noi questa convenzione, ma per aver avviato un vero e proprio percorso di collaborazione, di sinergia. Quotidiana. La convenzione è per noi un, un, un quadro, ecco, una cornice entro cui muoverci ogni giorno, dialogando col territorio, ascoltando le esigenze del territorio e delle società sportive. L'occasione di oggi è per me importante per ancora una volta ringraziare i dirigenti, i tecnici, i volontari che con questi due anni di pandemia alle spalle stanno continuando a ad impegnarsi con tutte le proprie forze per non fare mancare l'apporto sul territorio dello sport, dello sport di base, del nostro sport, dello sport come diritto di, eh, di cittadinanza. E, al di là, ecco, al di fuori eh, di ogni, diciamo così, eh, aspetto istituzionale, io vorrei ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, ma eh, non solo i dirigenti apicali che questa sera sono collegati con noi ma tutto lo staff tutta la tecnostruttura con cui ci rapportiamo ogni giorno dimostrano ogni giorno di avere non solo altissime competenze ma una disponibilità veramente eh, importante quindi grazie presidente Abodi grazie Andrea come ci siamo detti in altre occasioni questo è un punto ovviamente non di arrivo un punto per noi di partenza, un rapporto con l'Istituto per il Credito Sportivo, ma lo diranno ovviamente meglio loro, che è una banca eh, speciale, io la definirei, perché è una banca pubblica e quindi ha un'attenzione particolare verso le esigenze del Paese, verso le esigenze del movimento sportivo e non solo, perché l'Istituto per il Credito Sportivo da un po' di tempo si occupa anche di promuovere e sostenere la cultura del nostro paese. Seguirò con grande attenzione i lavori di questo webinar e un caro saluto a tutte e tutti i nostri dirigenti collegati. Grazie, grazie al presidente della Wisp Tiziano Pesce e allora passiamo al presidente dell'ICS Andrea Bodi che è stato chiamato in causa dal presidente Pesce che ha parlato di ottimismo per il futuro il protagonismo di questo sport sociale per tutti che s'aspetta cose importanti anche da voi Presidente Boti. Grazie Ivano, <ride> grazie Tiziano, grazie Presidente eh, per questa introduzione. Eh, diciamo che eh, per noi un, da un lato un, il senso della responsabilità eh, di condividere questo tratto di strada, eh, il saluto a tutti quelli che sono presenti, li vedo crescere nel numero e quindi anche nell'attenzione. mi ringraziamento anche per quello che avete sempre fatto e tanto più avete fatto in due anni di grande difficoltà. Mi rivolgo quindi alle società, alle associazioni, ai dirigenti, ai volontari, al vostro grandissimo mondo eh, che vive il tema della socialità eh, sulla propria pelle, nella propria carne. Quindi, per noi, ripeto, è motivo di orgoglio, di responsabilità cercare di svolgere la nostra missione, la nostra funzione, il nostro dovere. È un concetto che esprimiamo e cerchiamo di interpretare soprattutto in un momento in cui le parole sono importanti, vanno pesate, vanno rispettate e quindi quando si usano parole di questa natura poi bisogna sentirsene addosso il peso, ma anche con la gioia no? di un mondo, quello dello sport, è che era Tiziano, che... Sorride, ma forse deve trovare il modo di sorridere, come un tempo, un po' di più, anche se c'è poco da sorridere di questi, di questi tempi, guardandolo soltanto in casa nostra, che poi, casa nostra, è la casa di tutti, e la casa di tutti poi diventa il mondo con la cronaca che ci eh, attanaglia, proprio ci rincorre. La prima convenzione, questo non è un tema secondario, no? è la prima convenzione che abbiamo sviluppato assieme. Abbiamo in qualche modo, possiamo dircelo anche su vostra sollecitazione, colmato una lacuna eh, ed è la prima convenzione che fa seguito eh, alle misure che hanno visto associazioni e società sportive eh, beneficiare di strumenti che il governo ci ha messo a disposizione proprio per cercare di contrastare gli effetti eh, della pandemia, delle chiusure, dello stratto del conto economico, comunque le difficoltà di questi due anni che si, si continuano a reiterare anche per, per l'influenza di altri temi il costo delle materie prime, il costo dell'energia lo sa soprattutto chi gestisce un impianto sportivo e per noi è ancora di più una convenzione è materia viva non è semplicemente un atto formale è un'assunzione di responsabilità che in un appuntamento come quello che stiamo vivendo questo pomeriggio e te ne ringrazio e te ne ringrazio Consente anche a noi di calarci nella dimensione non soltanto della proposta di ciò che siamo, di ciò che possiamo mettere a disposizione, ma dell'ascolto di ciò che serve, perché eh, la Convenzione non stabilisce in maniera statica, sì, fissa dei punti, indubbiamente, perché chiaramente deve metterli a disposizione, eh, a partire da Valore Sport per Tutti, che riguarda appunto l'ente, non soltanto nella sua dimensione nazionale, ma anche nella sua articolazione territoriale, poi i colleghi Deborah e Vincenzo ne parleranno, così come le misure dedicate appunto a associazioni e società sportive dilettantistiche nei piccoli investimenti sulle infrastrutture che gestiscono, nell'acquisto di piccole attrezzature. Ma la cosa importante della Convenzione è che stabilisce un contatto di comunicazione che è bilaterale, stabilisce un contatto di relazione che è interattivo, mette in condizione la banca nella sua articolazione anche sul territorio con tutti i responsabili commerciali e tutte le persone che operano ogni giorno, sono 210 colleghi, hai fatto bene e ti ringrazio a ricordarli, eh, caro Tiziano, di rispondere alle esigenze. Eh, e da questo punto di vista, devo essere anche chiaro, siamo pur sempre una banca ma una banca che sente addosso la responsabilità di essere l'unica banca pubblica di sviluppo del mondo a occuparsi in modo specifico e quindi specialistico con competenze e consapevolezze di sport e di cultura che devo dire stanno bene assieme, tanto più in una fase come questa, per quanto siano distinti i mondi ma viaggiano a stretto contatto, spesso si toccano, il tema dello sport e quindi dell'attività motoria eh, delle attività fisica, viaggi con lo spettro dei temi culturali secondo me eh, rende anche ancora più affascinante il nostro lavoro il nostro è un dono pressione che si è stato affidato, noi ci svegliamo ogni giorno con centinaia di sollecitazioni, di idee quindi la nostra è veramente una banca che vuole dimostrare di essere all'altezza dei tempi, delle difficoltà dei tempi della ricchezza di valori di un mondo come il vostro che è un po' anche il nostro perché siamo cresciuti comunque in simbiosi anche se soltanto da poco da quattro mesi abbiamo stabilito un rapporto di carattere formale e mi piace devo dire la verità anche il titolo che eh, il, il fatto che lo sport riparte lo sport del, dal territorio eh, è chiaramente eh, l'essenza del lavoro che svolgete ma io direi che riparte lo sport dalle persone ancora una volta perché il territorio è il luogo che ci ospita, ma le persone con la loro umanità, con la loro presenza fisica, con la loro sensibilità, con il loro senso di responsabilità sono il motore di tutto. E questo è un tempo nel quale le relazioni sociali devono essere sistematicamente alimentate perché al venir meno di questo fattore decisivo prendono lo spazio che si lascia, eh, si lascia eh, si, le, le patologie sociali. E quando diciamo ormai da tempo che lo sport effettivamente è una delle difese immunitarie sociali, vuol dire che dobbiamo pensare, non come è, è successo forse in, negli ultimi anni, non a indebolirle, ma a rafforzarle, a fortificarle e l'ingrediente principale per fortificare le difese immunitarie sociali è la collaborazione, l'incontro, il dialogo, l'ascolto e la ricerca delle soluzioni. Che vanno ben al di là poi eh, delle singole persone perché caro ivano eh, lei tu poi diciamo tu direttamente hai parlato eh, di, di me e di tiziano come protagonisti noi siamo strumenti e ne siamo consapevoli così come tutti noi collegati che lavoriamo strumenti a disposizione di un'idea dello sport della società della comunità e del territorio che rendiamo vivo eh, che deve essere ogni giorno confermato con azioni di responsabilità con l'alimentazione di tutti questi fattori che sono decisivi e allora la banca ha a disposizione eh, di strumenti che, mh, dei, dei quali si è dotato devo dire anche ringraziando i vari governi che si sono eh, succeduti in questi anni che non ci hanno fatto mai mancare gli strumenti noi ne vorremmo sempre di più ma non perché per abulimia ma perché eh, stando a contatto con le difficoltà ci rendiamo conto che gli strumenti non basterebbero mai. Intanto prendiamoci la responsabilità comunque, e concludo, di far funzionare ciò che c'è, no? di far conoscere quello che abbiamo determinato con questo primo strumento e sono convinto che anche chi ci ascolta, adesso insomma, ci stiamo avvicinando a quel numero no? dei 200 che crescono sempre di più, ma immagino che quello di oggi... È un lavoro ponte no? che consentirà a tutti i presenti di trasferire ulteriori informazioni ad altri soggetti. Questo grande lavoro di squadra che deve consentire eh, soprattutto a chi vive lo sport in termini non soltanto di passione ma di volontariato, ma al tempo stesso di serietà, di professionalità, di poter utilizzare l'istituto e gli strumenti che mette a disposizione per migliorare i luoghi, per renderli più sicuri più efficienti dal punto di vista energetico, più intelligenti dal punto di vista tecnologico, più accessibili dal punto di vista eh, dell'accessibilità eh, dell per quanto riguarda i diversamente abili. Eh, tutti questi elementi eh, ci potrebbero far lavorare da qui ai prossimi dieci anni senza, senza tregua. Ecco. Eh, è bello poter avere un'agenda decennale, penso all'agenda 2030 che è un po' un punto di riferimento, è quasi un'enciclica laica no? rispetto all'Alto Sì, però la cosa importante è poter avere effetti quotidiani che ristabiliscano in qualche maniera una relazione tra le persone e la fiducia e la speranza, che sono due fattori di fronte ai quali dobbiamo lavorare perché non possono mai venire meno, perché sono l'energia che consente ogni giorno a tutti noi di svegliarci con appunto la passione del servizio eh, alla nostra gente, alla nostra terra, alla nostra comunità. Quindi vi ringrazio, ringrazio Luis per tutto uh, l'impegno che mette nel lavoro quotidiano, i vostri dirigenti, i vostri, le vostre strutture sul territorio. Intanto voi potete contare eh, su Deborah Miccio, Vincenzo Lamorte, ma potete contare molto di più, su 210 persone che lavorano anche per me ogni giorno e per noi è motivo d'orgoglio. Ti ringrazio, ti ringrazio. Grazie, grazie presidente Andrea Bodi e grazie per quello che hai detto, Effetti quotidiani, lo sport al servizio, al servizio di un contesto che certamente sappiamo è molto difficile, facevi bene a ricordarlo, fiducia e speranza, eh, che anche attraverso i nostri gesti quotidiani possono dare un contributo, sicuramente. A migliorare questo nostro mondo e in questo momento mh, sappiamo quanto c'è bisogno di pace, di fiducia, speranza, di relazioni e di dialogo. Tutte cose che sono racchiuse in una parola, una parola sola per noi importante e magica, che è la parola sport. Ehm, dottoressa Deborah Miccio, responsabile di direzione commerciale e marketing. Ecco, entrando proprio nel merito di quello che concretamente possiamo fare per favorire la ripartenza. Ecco, quali sono eh, i, eh, gli strumenti concreti eh, sui quali lo sport sociale per tutti, lo sport del territorio può contare grazie a eh, questa convenzione Wisp ics Buonasera a tutti, eh, sono molto contenta di essere qui, ringrazio il Presidente Pesce, il nostro Presidente, dopo le sue parole è sempre difficile riuscire a a toccare il cuore come riesce a fare entrambi i presidenti, devo dire. Diciamo, sì, cosa possiamo fare? Tanto, sicuramente il credito sportivo, che abbiamo detto che è una banca, sicuramente è una banca, ma è una banca speciale, ha gli strumenti per essere veramente vicino allo sport, che è questo simbolo della, della ripresa del paese, della, de, della voglia de, di tutti noi di ricominciare nel migliore dei modi. E per questo motivo, prima di entrare proprio nello specifico dei nostri prodotti e poi lasciare a voi la possibilità di fare le domande che ritenete e che possono essere per voi veramente utili per usufruire dei nostri prodotti, volevo brevemente proprio parlarvi della nostra banca e di quello che vogliamo fare noi come direzione commerciale stando vicino alla vostra struttura in base proprio all'accordo che abbiamo fatto e alla vicinanza del territorio. Noi, come abbiamo detto, siamo una banca sociale per lo sviluppo sostenibile dello sport e della cultura. Come diceva il mio presidente Andrea Bodi, lo sport e la cultura sono anche vicine empaticamente ed emotivamente. Nella cultura ci siamo da meno tempo, ma nello sport ci siamo dal 1957, da quando questa banca ha avviato il suo percorso e abbiamo fatto tantissimi interventi nel mondo dello sport, oltre 34.000 infrastrutture sportive proprio per la realizzazione di impianti più o meno grandi, perché noi ci siamo nelle piccole opere, nelle grandi opere, nel supporto a, alle società sportive e alle associazioni, sotto qualsiasi forma ne abbiano bisogno. Perché riusciamo a fare questo? Perché siamo una banca che oltre a essere una banca pubblica, gestisce dei fondi pubblici, cioè noi abbiamo dei fondi destinati che utilizziamo proprio per garantire i finanziamenti che rilasciamo al mondo dello sport e per ridurre il tasso di interesse che i clienti pagano sui finanziamenti che noi diamo, cioè abbiamo un contributo in conto interessi. Perché riusciamo a farlo? Perché noi, sebbene, sebbene siamo una banca e come tale il funding lo facciamo sul mercato, dall'altro lato però abbiamo la possibilità di reinvestire i dividendi rivenienti dagli utili della nostra attività. Nello specifico questo perché? Perché il nostro azionariato è tutto un azionariato di natura. Pubblica. Siamo posseduti in gran parte dal come adesso vi fa ecco, siamo posseduti dal MEF per l'80,4%, la nostra 6,7% di sport e salute, cassa depositi e prestiti copre il 2,2% del nostro assetto azionario, quindi complessivamente circa il 90% di tutto il nostro eh, assetto proprietario è di carattere squisitamente pubblico con questi fondi siamo riusciti a fare, grazie al supporto di questi fondi e allo sviluppo che noi abbiamo fatto negli anni, come vedete qui abbiamo riportato l'andamento dei nostri impieghi, gli impieghi cosa sono? I finanziamenti che noi facciamo dal 2011 al 2021 siamo cresciuti e siamo arrivati a erogare 342 milioni di finanziamenti a chi li abbiamo erogati? Li abbiamo erogati agli enti territoriali li abbiamo erogati alle associazioni sportive, alle SSD e a tutte le imprese nel settore dello sport e come potete vedere in quella parte blu, vedete nell'ultimo, nel 2021, la parte, nel 2020, quella parte blu l'abbiamo proprio destinato alla liquidità garantita, cioè a sostenere in un momento particolare come è stato quello della pandemia, a sostenere le imprese che avessero bisogno, magari in maniera più semplice, magari in maniera più efficace, soprattutto di sostegno e di supporto in un momento difficile, abbiamo in questo modo garantito a loro di continuare la loro attività. E adesso quindi di riprendere in maniera più decisa e più incisiva e proprio grazie alla Convenzione, come adesso vi spiegherà Vincenzo, attraverso prodotti specifici ben individuati cerchiamo di offrire in questo momento gli strumenti per la ripresa, tenendo conto dei, dei rischi del momento, tenendo conto dell'incaro delle bollette, tenendo conto che comunque non è facile per nessuno ma noi vogliamo esserci come vogliamo esserci sul territorio, cioè noi abbiamo una struttura di direzione commerciale che al suo interno ha appunto una rete commerciale che è presieduta da Vincenzo Lamortechin dopo di me parlerà, e che gestisce 14 responsabili commerciali di zona, che sono sul territorio, un referente per ciascuna regione. Alla fine della presentazione vedrete tutti i nominativi, con tutti gli indirizzi mail e i telefoni cellulari dei colleghi, perché per qualsiasi cosa a livello territoriale, a livello locale, possono essere da voi contattati e possono, essere, possono accompagnarvi sia sulle stesse impianti sportivi, sulle strutture per farvi una consulenza, per individuare qual è la migliore forma di investimento e sia poi per supportarvi nel rapporto con la banca fino al momento dell'eventuale, lo tutti, erogazione di finanziamenti. Quindi la struttura è fatta proprio in maniera duttile: noi non abbiamo le filiali, le agenzie, ma abbiamo le persone che quindi a fianco a voi si possono mettere e trovare le soluzioni per riuscire meglio sul territorio a soddisfare le esigenze. Lascio a Vincenzo la parola perché così entra nel merito specifico dei singoli finanziamenti che possiamo offrire. Grazie Deborah, grazie al Presidente Pesce, grazie a Ivano, buonasera al nostro Presidente Abboni, buonasera a tutte e a tutti. Allora, eh, la convenzione che è stata stipulata il 9 dicembre tra la WISP e il credito sportivo mette a fattor comune, diciamo oggi andremo a elencare quali sono diciamo, i due prodotti cardine della convenzione, oltre a tutte le operazioni di mutuo ordinario che l'Istituto può offrire nei confronti delle associate WISP. La Convenzione prevede una possibilità di finanziamento un prodotto denominato Light 2.0 e riguarda i finanziamenti da 10.000 a 60.000 euro garantiti totalmente dal fondo di garanzia. Poi andremo a vedere nello specifico le varie caratteristiche dei tre prodotti che sono il Mutualite, il Sport Valore per Tutti e il ordinario. L'altra misura a sostegno della attività sportiva e a favore soprattutto dell'ente e valore sport per tutti. Questa è una misura che è dedicata alla WISP come ente a tutte le società di servizio che sono detenute totalmente al 100% da parte della WISP e dà la possibilità di poter accedere a finanziamenti fino a 3 milioni di euro completamente a tasso zero per la realizzazione, la riqualificazione, la messa a norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche l'efficientamento energetico, l'acquisto delle aree, gli acquisti degli impianti sportivi, tutto ciò che riguarda il patrimonio dell'impiantistica sportiva può essere finanziato fino a 3 milioni di euro a tasso zero. Oltre diciamo, a questi due prodotti che sono i prodotti cardine della convenzione ovviamente c'è il mutuo ordinario che eh, diciamo, è un finanziamento che serve per poter finanziare qualsiasi tipo di intervento agli impianti sportivi e sono destinati alle associazioni e le società affiliate alla WISP. Entriamo diciamo, nel particolare del, dei vari prodotti. Il Light 2.0 è un finanziamento i cui beneficiari sono le associazioni e le società affiliate all'ente. L'attività finanziata, lo ricordava il nostro Presidente Abbodi già prima, riguarda l'acquisto di attrezzature, piccoli lavori di eh, riqualificazione e ristrutturazione degli impianti sportivi su tutto il territorio nazionale. L'importo finanziabile va da un minimo di 10.000 euro fino a un massimo di 60.000 euro. La forma tecnica del finanziamento è mutuo chirografario, la durata varia da due anni a sette anni, il tasso di riferimento, lo spread che abbiamo applicato a questa operazione è del 3,90%, le spese di istruttori sono minime pari a 500 euro e eh, per quanto riguarda le garanzie l'unica garanzia a presidio dell'operazione di finanziamento è il nostro fondo di garanzia che riesce a garantire totalmente l'operazione. Eh, L'unica diciamo, particolare, diciamo che questa forma di finanziamento totalmente garantita dal nostro fondo di garanzia va in qualche modo a migliorare la qualità del prodotto perché noi prima avevamo un prodotto dove all'interno dell'operazione del Mutualite il presidente dell'associazione o i soci delle società venivano coinvolti con la fidezione personale. Oggi, grazie a questo importante... Accordo che è stato scottoscritto con la WISP, non richiediamo più la fiduzione personale ai presidenti o ai soci, ma l'unica forma di garanzia morale, chiamiamola così, che chiediamo all'ente è una lettera di referenza, cioè l'ente per ogni richiesta di finanziamento che viene avanzata da un'associazione a una società deve rilasciare una lettera di referenza dove ci dice che l'associazione è eh, iscritta all'ente da più eh, di un anno e che nel corso della sua vita non ha avuto sanzioni amministrative ed ha avuto un percorso sempre regolare. L'abbinamento del fondo di garanzia e la lettera di referenza da parte della federazione fa sì che l'operazione può essere istruita. I documenti che chiediamo per i Mutualite sono abbastanza una documentazione abbastanza snella perché richiediamo l'atto costitutivo, lo statuto, gli ultimi tre rendiconti, una piccola proiezione gestionale dei prossimi tre anni dove viene in qualche modo evidenziato che attraverso i flussi futuri l'associazione o la società è in grado di ripagare il finanziamento. Questi sono gli unici documenti, è chiaro che se c'è un progetto che necessita di un'autorizzazione comunale dobbiamo acquisire il progetto con relativo quadro economico, computometrico e tavole progettuali. Lo diceva prima il nostro Presidente, questa misura è eh, diciamo una misura che agevola le associazioni a poter accedere al credito, ma eh, viene fatta sempre un istruttore e quindi la società deve essere in qualche modo in grado di ripagare il finanziamento che sottoscrive. L'altra misura inserita all'interno della Convenzione è il mutuo valore sport per tutti. Questo tipo di prodotto è: eh, diciamo, i beneficiari di questo prodotto sono gli enti di promozione sportiva e le società che sono detenute al 100% dall'ente nazionale o le articolazioni che sono sul territorio, quindi i comitati, che hanno un'autonomia amministrativa e eh, nel momento dell'assunzione del mutuo devono ottenere anch'essi la lettera di referenza da parte dell'ente cosa possiamo finanziare? Possiamo finanziare investimenti per la realizzazione di impianti sportivi, la ristrutturazione, l'ampliamento, la messa a norma, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'acquisto di attrezzature, l'acquisto delle aree dove realizzare l'impianto sportivo, possiamo finanziare già impianti sportivi esistenti, possiamo finanziare tutto ciò che riguarda l'impianto sportivo anche attività che sono annesse all'impianto sportivo e quindi eh, la realizzazione di un piccolo bar di una piccola zona ristoro che servono in qualche caso a migliorare la parte dei flussi finanziari che poi servono per ripagare il finanziamento l'importo finanziabile è fino a 3 milioni di euro per l'ente mentre per quanto riguarda le articolazioni territoriali e le società detenute al 100%, il eh, finanziamento è fino a 500 euro e per diciamo, sia l'ente che le articolazioni sul territorio vi è l'abbattimento del tasso di interesse, quindi un'opportunità per... Eh, riqualificare, costruire, realizzare nuovi impianti sportivi totalmente abbattuti dal nostro contributo in conti interessi. La forma tecnica può essere un mutuo ipotecario, quindi possiamo acquisire l'ipoteca sull'impianto sportivo o un chirografario nel caso in cui vi è l'unica garanzia, eh, il nostro fondo di garanzia che... Eh, garantisce l'operazione. Di norma la durata dei nostri finanziamenti arriva fino a 20 anni, ma la possibilità di poter avere accesso al tasso zero è riferita solo a 15 anni. Quindi che cosa significa? Che eh, l'ente può richiedere un finanziamento a 20 anni, però, però vedrà in qualche modo vedersi riconosciuto l'abbattimento del tasso di interesse per una durata di 15 anni. Quindi nel caso in cui il mutuo sarà a 20 anni, il tasso di interesse sarà pari allo zero. Oltre, diciamo, questi sono i due eh, le due opportunità che hanno, come dire, eh, particolare significato in termini di eh, prodotto, ma oltre al mutuo light, al valore sport per tutti, che è dedicato soprattutto all'ente o alle articolazioni dell'ente sul territorio, abbiamo il mutuo ordinario che eh, è in qualche modo a beneficio delle associazioni e delle società sportive oggi devo dire che alla luce del nuovo statuto tutti i soggetti possono accedere ai nostri finanziamenti purché abbiano nell'oggetto sociale una finalità sportiva quindi i soggetti che possono beneficiare del mutuo ordinario sono i soggetti di natura privatistica escluse le persone fisiche e gli enti locali quello che possiamo finanziare è possiamo finanziare la eh, realizzazione e ristrutturazione degli impianti sportivi, l'acquisto di aria, l'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, eh, tutto ciò che riguarda l'impiantistica sportiva. Non abbiamo per il mutuo ordinario dei limiti di importo di finanziamento, i nostri finanziamenti vanno da 60.000 euro, che è il mutuo light, fino ad arrivare, a importi eh, rilevanti eh, è chiaro che eh, l'importo del finanziamento deve in qualche modo avere delle basi solide di restituzione dell'importo di del finanziamento. Quindi, in questo caso, per quanto riguarda i mutui ordinari, la documentazione è quasi simile ai mutui eh, light. Eh, per operazioni di importo più rilevante dobbiamo avere un business plan che eh, giustifica in qualche modo l'investimento, eh, ci sia uno studio mh, diciamo, sul luogo dove viene realizzato eh, l'impianto sportivo, va fatta un'analisi eh, di eh, riferimento per capire se ci sono altri impianti similari sul territorio, l'impianto sportivo che stiamo realizzando è l'unico impianto esistente sul territorio noi abbiamo dei benchmark di riferimento che a seconda dell'impianto sportivo riusciamo a sapere se in quella zona quel tipo di impianto quindi la nostra attività diciamo non è Un'attività eh, meramente di acquisizione di documenti. Noi diamo una consulenza al cliente per capire se un impianto può essere realizzato, se quelli, ci sono impianti similari e quindi magari vale la pena di diversificare. Impianto sportivo, abbiamo il nostro servizio advisory che dà una consulenza anche per quanto riguarda le operazioni in partenariato pubblico privato. Quindi, spesso il nostro servizio advisory affianca associazioni e società che vogliono intraprendere un percorso con le amministrazioni pubbliche. Quindi, noi li accompagniamo sia rispetto all'aspetto diciamo amministrativo, sia nella realizzazione del business plan. Uh, un elemento che forse non ho detto anche per quanto riguarda il mutualite, che la condizione per far sì che l'operazione possa essere finanziata, è che il soggetto che fa la richiesta di finanziamento deve avere la disponibilità dell'area per tutta la durata del finanziamento. Quindi se viene richiesto un finanziamento a 10 anni è chiaro che la durata della concessione, dell'affitto, qualora l'impianto sia di proprietà pubblica o non sia di proprietà del soggetto che fa la richiesta di finanziamento, deve essere pari o superiore alla durata del finanziamento richiesto. Per quanto riguarda il mutuo light, diciamo, per quanto riguarda il mutuo ordinario, cosa che non è prevista all'interno del mutuo light, eh, c'è bisogno del parere del CONI. Il parere del CONI, diciamo, è per legge va presentato nel momento in cui viene realizzato l'impianto sportivo e quindi l'acquisizione del parere del CONI dà la possibilità di ottenere il contributo negli interessi che in via ordinaria è pari all'1% ma in alcuni casi può addirittura zerare il tasso di interesse, un esempio per tutte, quando ci troviamo di fronte a operazioni in partenariato pubblico privato, il contributo che nell'attività ordinaria è pari all'1%, raddoppia e diventa il 2%. Quindi eh, spesso ci sono dei tassi che sono molto vantaggiosi e molto competitivi rispetto diciamo, alle banche ordinarie. Per quanto riguarda la durata, anche in questo caso i mutui possono arrivare fino a 20 anni, le garanzie possono essere diverse, possono essere in primis quando ci troviamo di fronte a impianti di proprietà all'ipoteca sull'impianto sportivo, il fondo di garanzia interviene diciamo, quasi sempre eh, e soprattutto in quelle operazioni dove dimostrano di avere una capacità di rimborso del finanziamento ma che eh, sono, come dire, eh, non hanno la possibilità di poter eh, essere garantite dal bene perché il bene non è di proprietà, quindi il fondo di garanzia interviene fino all'80% della richiesta di finanziamento fino a un massimo di 2 milioni e mezzo. Questa è una misura che soprattutto per... Eh, le associazioni sportive che non possono accedere alla garanzia del medio credito centrale, diciamo che questo fondo è stato fortemente voluto dalla nostra presidenza affinché anche le associazioni che non potevano accedere alla garanzia di medio credito centrale, in virtù del nostro fondo che gestiamo direttamente, oggi anche le associazioni possono accedere a questo beneficio della la garanzia. Eh, lo diceva prima debora questa è la rete che noi abbiamo su tutto il territorio. Noi siamo a vostra disposizione. L'obiettivo nei prossimi giorni oggi, è, diciamo, la platea è allargata anche a associazioni e società sportive. Eh, però il nostro obiettivo e questo poi lo concorderemo con il presidente di voler eh, ripetere questa giornata ad ogni, in ogni singola regione con i presidenti regionali coinvolgendo direttamente le associazioni sul territorio per instaurare un rapporto e per cercare come dire, di colmare eh, e cercare di portare a vantaggio delle associazioni e delle società direttamente sul territorio quindi cercare insieme di migliorare la qualità degli impianti sportivi esistenti in tutta Italia io avrei finito e quindi se ci sono delle domande sia io che Deborah siamo a disposizione grazie, grazie dottor Lamorte grazie anche alla dottoressa Miccio che abbiamo sentito un attimo prima, ne approfitto per ringraziare anche il presidente Abbodi che come forse avete visto ha lasciato un messaggio nella chat dove ringrazia e, e saluta tutti augurando buon lavoro. Eh, allora abbiamo una prima domanda, eh, chiaramente eh, prendiamo domande che eh, riguardano le persone che si sono prenotate nella piattaforma Zoom ed è una domanda in qualche modo aperta, Quindi, Magari eh, io direi che può intervenire il dottor Lamorte su questo, ma anche, eh, anche gli altri nostri ospiti, Deborah Miccio, lato ICS, ma anche eh, il presidente del Luis Pediziano Pesce, perché la domanda è questa, ci viene da una partecipante che si chiama Simona. Eh, la consulenza è gratuita? È una domanda semplice ma importante perché chiarisce anche il, il rapporto, diciamo così, la formalità del rapporto. Prego, dottor Lamorte. Sì, non so se. Vincenzo, sono okay. io. No, volevo, sono io. Scusate, non ho il video, ma eh, sono io. Allora, la consulenza è, diciamo, il supporto che noi diamo a livello locale con i responsabili commerciali di zona noi come direzione centrale è assolutamente gratuita nel senso che fa parte della nostra attività di eh, sviluppo e anche di portare tutte le associazioni o società sportive a rendere bancabile il loro progetto. Quindi in questo sicuramente l'attività di consulenza, la presenza sul territorio i contatti l'acquisizione della documentazione lo facciamo gratuitamente diverso è se parliamo di attività di advisory a cui ha, di cui ha parlato eh, vincenzo cioè noi abbiamo all'interno della direzione commerciale una struttura di advisory che fa invece analisi dei progetti a maggiore complessità tendendoli appunto bancabili, cioè è un team di persone nello sport e nella cultura che analizzano i grandi investimenti infrastrutturali, le grandi operazioni e ne valutano la fattibilità da un punto di vista di, eh, flussi, di flussi di rendimenti, di business plan, di progetto tecnico con dei soggetti terzi che vengono coinvolti nell'attività di consulenza e in quel caso l'attività di advisory che ha una sua peculiarità perché ovviamente ha una maggiore complessità e richiede anche l'intervento magari di soggetti terzi consulenti, in quel caso la consulenza ovviamente è una consulenza di advisory ed ha un suo prezzo che è proporzionale all'investimento, che è proporzionale alla struttura del progetto. Eh, dottor Lamorte vuole aggiungere qualcosa a quanto diceva la sua collega Deborah Miccio? No, no, mi sembra che sia stata abbastanza esaustiva. Allora, consentitemi di chiamare un attimo in causa il presidente della WISP eh, Tiziano Pesce, anche se la domanda era eh, diretta eh, prevalentemente a voi. Perché? Eh, perché il tema della consulenza è un, un aspetto importante dell'attività che la WISP sta svolgendo proprio in questi mesi così delicati di ripartenza a più livelli e questa domanda Presidente Pesce ci fa capire quanto lo sport eh, di base, lo sport del territorio sia, sia proprio interessato a saperne di più. Ecco, mh, anche Proviamo a rivolgerla anche al WISP, nei confronti del WISP, ecco, questa domanda nella sua semplicità e concretezza anche perché sappiamo che Peraltro domani partirà un progetto Wisp Sport Point, proprio dedicato alla consulenza. Sì, proprio, proprio così, Ivano. Grazie eh, al nostro dirigente che ci ha dato questo, questo spunto. Quindi sicuramente per eh, sottolineare quanto abbiamo ascoltato dalla dottoressa Miccio, ma anche come Wisp per diciamo tenere ecco, larghi gli orizzonti su un impegno dell'associazione che io credo sia un po' anche una delle cifre fondamentali del lavoro di WISP come rete associativa nazionale sul territorio che come piace ricordare a me si declina tutti i giorni attraverso l'impegno dei nostri dirigenti e delle nostre strutture, dei comitati territoriali e dei nostri comitati regionali. Eh, senza alcuna autoreferenzialità io credo di poter ecco, affermare come la WISP abbia da tantissimi anni tenuto alta l'attenzione proprio sul supportare le nostre associazioni, le società sportive dilettantistiche, ma non solo, gli enti del terzo settore, su un terreno anche più squisitamente eh, consulenziale. Eh, sappiamo che l'attualità di questi ultimi anni, possiamo dire di questi ultimi mesi, ci mette nella condizione di dover sempre essere aggiornati eh, sugli adempimenti amministrativi, gestionali, sulle eh, anche sulle nuove opportunità che comunque la riforma del sistema sportivo, la riforma del terzo settore porta ecco, sul territorio nel rapporto con i nostri associati, nel rapporto con i praticanti, nel rapporto anche con le istituzioni, con le pubbliche eh, amministrazioni. E allora sì, l'occasione è ghiotta col tuo assi, per ricordare eh, un'altra azione progettuale innovativa, nuova della WISP che ha colto l'opportunità di un bando del sostegno eh, della società sport e salute in partnership anche con altri enti di promozione sportiva per dare il via appunto a questo nuovo progetto che si chiama Sport Point, lo abbiamo lanciato eh, in queste settimane sul sito WISP.it che rappresenta un po' il baricentro della nostra comunicazione ma anche su tutti i siti correlati dei nostri comitati territoriali e regionali, si trova ogni dettaglio su questo progetto che sostanzialmente eh, vede la centralità dello strumento informatico, delle piattaforme, della nostra app che stiamo arricchendo giorno dopo giorno di nuovi servizi, quindi una applicazione facilmente scaricabile dagli store di Android e, e di iOS e, che non espone solo la tessera eh, per i nostri associati ma che dà la possibilità anche di arrivare a nuovi servizi eh, garanzi, servizi assicurativi ma in questo caso anche tutti i servizi di Sportpoint. Consulenze eh, online con i nostri eh, esperti, la possibilità poi per i nostri associati dirigenti di accedere a tutto, tutte le aree della nostra piattaforma dedicata proprio ai servizi associativi, quindi scaricare le circolari che ormai vengono, diciamo una sezione che viene ormai aggiornata potremmo dire quotidianamente con ogni novità sugli adempimenti fiscali, amministrativi, ma non solo, anche giusolavoristici e, e, e, e quant'altro. E la possibilità quindi in queste settimane di iscriversi a dei webinar, la partecipazione è totalmente gratuita, un ciclo di primi otto webinar che vedrà ecco la partenza proprio nella giornata di domani. Quindi l'invito è quello per i dirigenti che non lo avessero ancora fatto, di iscriversi, va da memoria, non vorrei sbagliare, domani partiamo con un webinar sicuramente di, eh, diciamo che mette in evidenza, che metterà in evidenza adempimenti estremamente importanti per le nostre associazioni e società sportive affiliate, perché si parlerà della corretta gestione eh, contabile all'interno delle associazioni sportive dilettantistiche, ma con un parallelo anche con i nuovi adempimenti per quelle associazioni che eh, fossero anche associazioni di promozioni sociali, parleremo di rendi conto con il dottor Alessandro Mastacchi domani, quindi giovedì 21 aprile, a partire dalle 18 e poi seguiranno altri importanti appuntamenti, la prossima settimana parleremo di, eh, di bilanci e andremo proprio ecco, ad approfondire le riforme legislative che sono, che sono in atto. E mi sembra che questo sia proprio il tema del momento, il eh, pre, eh, presidente Tiziano Pesce ce l'ha spiegato. Per ripartire c'è bisogno di coraggio, di speranza, di fiducia, di relazioni, ma anche di qualcuno che dall'altra parte stradi orienti un movimento che per due anni ha subito eh, tutte le difficoltà che sappiamo dovute alla pandemia del covid. Nel frattempo, mentre interveniva il... Presidente del Pesce e dalla regia ci eh, chiedono di specificare, ringrazio Laila Musa che si sta occupando della regia, di specificare che le domande si fanno cliccando sul pulsante domande e risposta eh, che sta in basso sullo schermo. E nel frattempo è arrivata un'altra domanda che vi leggo eh, così come c'è è stata posta. In realtà sono più domande in una indirizzate in particolare alla dottoressa Miccio e al dottor Lamorte di ICS. Le domande sono queste. Se la struttura è proprietà comunale, come ASD o SSD, possiamo accedere al finanziamento ICS? Se il contratto di uso della struttura dovesse essere inferiore alla durata del mutuo, ma con la possibilità di rinnovo, cosa potrebbe accadere? E infine avevo detto che erano più domande in una, se la SD è e quindi anche società sportiva è affiliata sia alla WISP ma anche ad un'altra federazione. È un problema. Chi risponde, Deborah Miccio Vincenzo Lamorte. Mi rispondo, mi rispondo io. Allora, diciamo che partirei dalla seconda, e diciamo che non c'è problema ovviamente se eh, l'associazione è affiliata sia alla WISPO o alla federazione, ovviamente questo non è sicuramente un problema. Rispetto invece alla durata del finanziamento, diciamo che eh, teoricamente, eh, soprattutto quando ci sono varie proprietà comunali, eh, se la durata è limitata cioè teoricamente noi preferiamo fare la durata di mutuo rispetto alla durata della convenzione anche perché il nostro fondo di garanzia è una delle condizioni può eh, deliberare la garanzia solo è, se c'è un contratto diciamo una concessione di durata di finanziamento. è chiaro che se c'è una lettera di, se il Comune in qualche modo ha già espresso la volontà di poter eh, rinnovare la Convenzione, allora noi potremmo fare un'operazione un con una rata bullet a una determinata da, data e poi nel momento in cui viene in qualche modo prolungata l'operazione, eh, rifare di nuovo l'operazione e eh, proseguirla per tutta la durata del finanziamento. Eh, però c'è anche da dire che oggi eh, con il nuovo codice degli appalti anche se eh, le associazioni fanno dei lavori di miglioria all'interno soprattutto di impianti sportivi comunali cioè non è detto che il comune rinnovino automaticamente la convenzione perché ci deve essere sempre un'attività come promotore da parte del soggetto che magari è il concessionario dove dice al comune guarda io vorrei fare dei lavori di miglioria all'interno dell'impianto sportivo e quindi il comune oggi rispetto al codice degli appalti sulla base della proposta fatta già dal concessionario mette a bando quella proposta e poi sostanzialmente il soggetto si potrà vedere aggiudicato perché ha anche una prelazione nei confronti dei terzi. Non so se sono stato chiaro. Penso che la sua risposta sia stata molto chiara, dottor Lamorte. Non so se eh, la dottoressa Deborah Miccio vuole aggiungere qualcosa. Sì, Assolutamente. È stato completo e ha dato le spiegazioni necessarie. Poi aggiungo solamente che ovviamente se abbiamo delle peculiarità nei rapporti tra comuni e associazione sportiva legati ad accordi o altre cose bisogna valutare poi caso per caso e siamo a disposizione lo preciso gratuitamente per dare un supporto e una consulenza se c'è bisogno di chiarire qualche aspetto della relazione magari con la pubblica amministrazione quindi con l'ente locale con cui magari hanno la concessione quindi comunque possiamo eh, offrire consulenza con peculiarità specifiche ma i principi generali sono quelli indicati da, eh, da Vincenzo grazie dottoressa Miccio però non si stacchi dal, eh, dalla postazione perché qui abbiamo altre domande che arrivano per voi eh, con molto piacere rispondiamo <ride> allora eh, si parla per Sergio, eh, si parla di ASD e SSD, ma i comitati territoriali WISP che gestiscono impianti sportivi possono accedere a questi finanziamenti? Per voi? Sì. Allora, diciamo che l'abbiamo nella presentazione, c'è cioè proprio la convenzione prevede per i comitati territoriali, proprio valore sport per tutti, dove fino a 500 mila euro possono accedere affinentemente al tasso zero. È Previsto proprio nella Convenzione, forse sarà sfuggito diciamo, il passaggio che ho fatto, però la Convenzione prevede alla WISP, ai comitati e alle società partecipate al 100% dalla WISP, di poter accedere ai finanziamenti in particolar modo ai comitati di poter accedere fino a 500.000 euro addirittura a tasso zero molto chiaro eh, Presidente Pesce a proposito di questo eh, vuoi aggiungere qualcosa anche te a proposito di questo interesse dei comitati territoriali WISP e regionali WISP a eh, diciamo così interagire eh, proprio sui servizi erogati dalla Grazie alla convenzione WISP ICS. Ah, sostanzialmente Ivano mi dà il modo ecco, di sottolineare quanto già in, in apertura col presidente Abodi ha voluto mettere in evidenza. Tra l'altro questo è un incontro eh, rivolto a tutte le affiliate, quindi a tutte le migliaia di associazioni e società sportive e dilettantistiche affiliate sull'intero territorio nazionale che fa seguito anche... Ad una partecipazione del presidente Avodi, della dottoressa Miccio, in occasione del nostro ultimo Consiglio nazionale. Un'altra occasione, quella ovviamente più interna, per presentare la convenzione. Una convenzione, ecco, che vuole essere una convenzione quadro, una cornice entro cui operare, dentro cui ovviamente andare poi ad implementare quelli che sono. I prodotti che la dottoressa Miccia e il dottor Lamorte oggi illustrano alla nostra intera rete associativa questo io credo che sia un valore aggiunto molto eh, molto importante eh, molto importante perché tiene un'attenzione aperta veramente nella nostra quotidianità eh, a quelle che potranno essere anche nuove nuove esigenze pensiamo anche alla riforma del, del terzo settore, ovviamente eh, l'Istituto per il Credito Sportivo è una eh, banca che si rivolge quindi agli organismi sportivi, si rivolge alle affiliate diciamo ad oggi riconosciute dal sistema sportivo, ma eh, l'auspicio è quello che si possa anche allargare ecco, questo campo di azione come l'Istituto per il Credito Sportivo ha potuto fare nei confronti della cultura ma pensiamo anche a tutte le opportunità che potranno arrivare attraverso gli istituti dell'amministrazione condivisa, quindi sostanzialmente parliamo di codice del terzo settore, quindi di articoli 55 e 56, istituti della coprogrammazione e della coprogettazione. Siamo, ecco, lo sottolineiamo ancora una volta, in un momento delicato, ma in un momento che ci fa, ci deve mettere nella condizione di guardare al futuro, ecco, cogliendo anche queste, queste opportunità. E in altre occasioni abbiamo sottolineato come l'Istituto per il Credito Sportivo ovviamente tenga un'attenzione alta sia sul piccolo impianto, sulla piccola esigenza dell'impianto sportivo, diciamo, di prossimità, di quartiere, sino ad arrivare a, ai grandi impianti che possano ospitare anche competizioni, diciamo, continentali o mondiali, il grande stadio, il grande palasport, ma sappiamo quanto in questo momento e la nostra rete associativa, le nostre associazioni lo dimostrino quanto ci sia. Ecco, bisogno proprio per far ripartire letteralmente il Paese di un'attenzione anche ai temi proprio della rigenerazione urbana eh, delle nostre periferie, delle nostre aree interne. Quindi ecco, io credo anzi, lo abbiamo, lo abbiamo detto, sicuramente da parte da parte di tutti noi ci sarà. Il massimo impegno ecco a tenere tenere alta l'attenzione questa diciamo lente di ingrandimento ecco più sul territorio che è ovviamente per un'associazione come la nostra un'associazione nazionale una rete associativa oggi riconosciuta anche tale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ma che ha ecco le, il timone ogni giorno sui territori. Se posso aggiungere e se poi il Presidente Pesce ce lo consentirà, noi vorremmo proprio restare sulla linea di quello che diceva il Presidente. Vorremmo che questo fosse solo il primo passo di altri possibili incontri, webinar o di persona, in cui periodicamente vi aggiorniamo sui prodotti che noi stiamo predisponendo sempre per essere vicini al territorio, sulle eh, modifiche o focalizzandosi magari su un tipico prodotto che noi abbiamo facendo degli approfondimenti e dei focus oppure aggiornando semplicemente su quelle che sono le novità normative che possono avere a che fare con l'attività bancaria che noi portiamo avanti potrebbe diventare ripeto se il presidente ce ne darà l'opportunità un'occasione per rincontrarsi periodicamente nell'ambito delle vostre dei vostri incontri, delle vostre attività o quando voi lo ritenete opportuno, proprio per far sì che si abbia una continuità di questo accordo quadro che che citava il presidente che per noi deve diventare veramente un contenitore dove sempre eh, essere presenti e dove sempre offrirvi la nostra il nostro supporto. E questa è sua idea, questa sua proposta Dottoressa Miccio può eh, diventare davvero una, un appuntamento che in qualche modo mette in condizione WISP e ICS di dialogare direttamente anche con le esigenze con i bisogni nuovi che possono anche eh, intervenire eh, andando avanti e, però ecco, proseguendo abbiamo altre domande penso eh, dirette eh, sempre alla dottoressa Miccio al dottor Lamorte la prima è molto semplice e concreta chiedo i tempi tecnici per l'erogazione del mutuo. Ci arriva da Luciana questa domanda. Prego. Sì, per quanto riguarda i tempi, diciamo che dal momento in cui c'è da fare una distinzione tra il mutuo light 60.000 e il mutuo ordinario, che è un pochettino più complesso, no? Però diciamo che dal momento in cui per mutuo light abbiamo tutta, la documentazione diciamo che al massimo nel giro di un mese siamo in grado di poter arrivare all'erogazione del finanziamento. Per quanto riguarda i mutui più complessi bisogna verificare se c'è un'ipoteca sull'impianto sportivo, quindi i tempi della perizia, però diciamo siamo nell'ordine massimo due o tre mesi dal momento in cui abbiamo tutta la documentazione. Altra domanda. Per eh, dottoressa Miccio e dottor Lamorte è un po' più complessa, ma insomma ve la riassumo e eh, dice: Chiede Emanuele, in pratica, come potremmo avviare il rapporto con ICS? Dobbiamo avere atto costitutivo, statuto, tre bilanci, tre preventivi, eccetera, eccetera lettera di referenza WISP e convenzione comunale per 10, 15, 20 anni contattare la nostra referenza di zona, dice, prima avete fatto vedere uno schema dove avete fornito regione per regione dei riferimenti, scrive Emanuele. Quindi dice, come poter accendere questo rapporto, come poterlo avviare? Allora, diciamo che avviare il rapporto significa in qualche modo iniziare l'istruttoria del finanziamento è chiaro che la signora faceva riferimento alla collega Silvia Rosa che è la referente per quanto riguarda la zona di, della Lombardia e quindi credo che magari abbia già avuto contatti con la collega. È chiaro che se in un prima battuta si vuole chiedere una consulenza su come impostare l'operazione, questo ovviamente lo può fare in qualsiasi momento. Ma nel momento in cui dobbiamo istruire l'operazione di finanziamento è chiaro che noi facciamo anche una valutazione di tipo economica finanziaria sul soggetto per capire se la società o l'associazione è in grado di rimborsare il finanziamento. E per fare questo ovviamente abbiamo bisogno atto costitutivo e statuto. Poi sono tutti documenti che sono stati elencati all'interno della domanda. Che siano già la portata di mano dell'associazione, perché atto costitutivo ce l'hanno, lo statuto ce l'hanno gli ultimi tre rendiconti ce l'hanno se devono fare dei piccoli lavori devono chiedere un preventivo la disponibilità dell'area, se sono da più anni all'interno di un impianto sportivo già lo gestiscono a vario titolo, a seconda che sia una concessione, un contratto d'affitto, sia di proprietà quindi alla fine sono documenti che a mio avviso già fanno parte del patrimonio dell'associazione stessa quindi si tratta a mio avviso soltanto di fare delle fotocopie eventualmente la parte più che potrebbe eh, allungare i tempi è la richiesta di preventivi alle ditte per poter dare la possibilità a noi di inquadrare che tipo di operazioni dobbiamo finanziare se si tratta di una costruzione ristrutturazione o semplicemente acquisto di attrezzature quindi la risposta per poter fare un'istruttoria dobbiamo avere in mano i documenti questo sì e poi il resto del percorso è quello che indicava esattamente Emanuele, ovvero il rapporto con il referente di regione a proposito prego del... No, no, quello che noi in qualche modo noi siamo sempre disponibili dalla direzione da Roma a supportare anche i clienti, però io credo che noi dobbiamo cercare di instaurare e creare quel feeling no, sul territorio con i nostri referenti e con le persone che per noi lavorano sul territorio, perché solo così... Eh, si instaura un rapporto di fiducia con la persona sul territorio e con l'associazione e che è un rapporto che poi può durare nel tempo magari l'operazione direttamente da Roma può diventare asettico ma eh, la persona che sta sul territorio noi diciamo sempre che noi dobbiamo entrare negli impianti sportivi per capire chi abbiamo di fronte, come gestiscono gli impianti quante persone entrano negli impianti e quindi sicuramente la persona più vicina, eh, il collega che sta sul territorio è la persona che può supportare al meglio e poi quando manda la pratica a Roma ci fa capire no? diciamo, attraverso la sua sensazione, attraverso la possibilità che ha avuto di entrare in contatto con il cliente, la possibilità di poter vedere l'impianto sportivo nel momento che ne so, nel pomeriggio dove è frequentato da gente e tutta una serie di informazioni che sono necessarie per far sì che poi l'operazione da parte nostra, se c'è come dire, qualche difetto nei numeri può essere supportata anche da questi aspetti qualitativi che può darci solo la persona che sta a contatto con il territorio. Certamente. E proseguiamo con domande e considerazioni. Qui più che una domanda abbiamo una testimonianza, viene da Mario. Siamo una ASD che col contributo della Regione Sicilia e di altri province e coni e con un mutuo del credito sportivo specifica 170 euro, ha realizzato un impianto polifunzionale. Lo abbiamo anche attrezzato, soprattutto per le attività legate al mare, ma non solo. Eh, come vi dicevo, si tratta più che altro di una testimonianza utile. Eh, più questo, che di mani, questo, ma... questo ci fa piacere perché testimonia che i finanziamenti li concediamo, perché c'è sempre ah, per qualcuno che da Luca eh, arriva una domanda, ipotizzando acquisto e ristrutturazione da parte di un comitato WISP per circa 200 euro, si potrebbe avere un esempio concreto di rateizzazione mensile? È chiaro che tutto si può avere, ma non penso che in diretta riusciamo a fare un piano di però... Eh, io non so di quale comitato faccia parte Luca Ugenti, però se si mette in contatto con un collega sul territorio sicuramente riusciamo in qualche modo a dare la risposta, ma volendo in qualche modo prendere spunto da quello che abbiamo detto finora e dove, i comitati possono accedere a finanziamento a tasso zero se lui divide i 200.000 per una durata, c'è la rata perché il tasso è abbattuto totalmente dal contributo in conti interessi. E a proposito di questo, dottor Lamorte, la preghiamo, perché c'è una richiesta specifica che viene da Laura, di, ehm, se possibile, di riproporre a tutti i partecipanti la eh, schermata, la slide nella quale riassumeva i referenti regione per regione e anche i recapiti. Questo ci viene richiesto. Sì. Allora io la posso condividere, cosa che manderò la schermata, diciamo la presentazione a voi, ma sul nostro sito, se voi entrate nel sito del Credito Sportivo, andate sui contatti c'è rete commerciale, vi appare la cartina dell'Italia e se cliccate nella regione di vostro riferimento vi uscirà la fotografia, numero di telefono e indirizzo mail del collega che presiede il territorio. Perfetto, e a questo aggiungiamo il fatto che tra pochi minuti, quando terminerà il webinar, l'intera registrazione sarà a disposizione della pagina Facebook WISP nazionale quindi si può rivedere e ricogliere la schermata in ogni caso potete andare sul sito dell'Istituto del Credito Sportivo Erika eh, ci dice la domanda di finanziamento può essere fatta anche da una società sportiva affittuaria di un immobile di un privato? Certo e tra i titoli di disponibilità dell'area diciamo che anche il contratto di affitto è un titolo di disponibilità dell'area, quindi ci sarà un privato che è il proprietario che dà in affitto l'impianto sportivo e l'associazione sportiva in virtù di questo affitto che come abbiamo già detto prima deve avere una disponibilità uguale alla durata del finanziamento può richiedere il finanziamento e realizzare investimento sull'impianto sportivo anche in vocazione. Abbiamo Mario che prosegue, prima ci ha raccontato l'esperienza dell'impianto siciliano, adesso ci pone la domanda. Adesso l'impianto ha bisogno di vari interventi, alcuni urgenti, ma dobbiamo finire di pagare il precedente mutuo, terminerà tra circa due anni. Possiamo accedere ugualmente a un altro finanziamento subito? Visto l'urgenza a Mario gli diciamo di sì. È chiaro che il fatto di avere un mutuo che tra l'altro scade da due anni, questo mi fa presumere che già diciamo, il mutuo era in essere da qualche anno, è stato sempre pagato regolarmente e quindi nei lavori che andrà a realizzare nella richiesta di finanziamento quando andrà a fare il business plan è chiaro che andranno sommati, andrà sommata la vecchia rata, la nuova rata e noi dovremmo capire se l'associazione è in grado di sostenere il debito del vecchio e del nuovo mutuo se questo, diciamo è possibile da parte nostra non ci sono elementi ostativi a concedere un nuovo finanziamento Perfetto, molto chiaro. E per quanto riguarda le domande, non ne stanno arrivando, altre domande non stanno arrivando. D'altra parte eh, siamo andati anche oltre il tempo che ci eravamo prefissi, che era di un'ora, eh, insomma siamo già un'ora e venti. Quindi eh, accogliendo, penso di poterlo dire, l'invito della dottoressa Miccio ad intensificare eh, rapporti, interazioni di questo tipo perché in questa fase di ripresa c'è davvero bisogno e ringraziando il dottor Vincenzo Lamorte la dottoressa Deborah Miccio dell'Istituto del Credito Sportivo e il presidente Bodi che ci ha dovuto lasciare presidente del Credito Sportivo io direi che potremo concludere questo nostro primo appuntamento allora chiamiamolo così col presidente Tiziano Pesce, ne approfitto per ringraziare Elena Fiorani della redazione WISP e Laila Musa per la regia di questo incontro tutti coloro che ci hanno seguito il segretario generale della WISP Tommaso Dorati che è stato qui con noi per tutta la, la durata assistendoci e, e, e aiutandoci a coordinare il, il webinar di oggi allora Presidente Pesce a te la, la conclusione di questo incontro Grazie, grazie Ivano, ma intanto mi hai già anticipato correttamente nella risposta eh, dovuta alla, alla dottoressa Miccio, e ovviamente la, la sottolineo, sì, assolutamente. E quindi grazie di questa ulteriore eh, disponibilità, Deborah. E io ecco, vedrei questo accordo quadro proprio come oltre ovviamente ai, ai servizi che l'istituto può erogare. Abbiamo proprio toccato, ecco, diciamo così. Eh, seppur da remoto, ma con eh, le domande ecco, che, sono, che sono arrivate, quanto interesse ci sia e quanta esigenza ci sia, però oltre a questo ovviamente anche direi un, una funzione di osservatorio per quello che abbiamo condiviso a partire dall'intervento introduttivo del presidente Abodi, ma poi con eh, l'intervento delle le relazioni della dottoressa Miccia e del dottor la morte, quindi un osservatorio attraverso i nostri comitati, le nostre associazioni, le società sportive, direi delle antenne sul territorio non solo di, eh, diciamo di trasmissione delle esigenze eh, delle singole associazioni, delle società eh, sportive, ovviamente in un momento storico complicato e se pensiamo soprattutto alle associazioni e alle società che gestiscono Impianti che devono fare letteralmente i conti in questi mesi, anche con il caro energia e con tutto quello che ovviamente ne consegue dal punto di vista delle conseguenze ecco, di questi due anni, e, e, e oltre di pandemia eh, che, abbiamo, eh, che abbiamo vissuto, ma anche ecco, delle antenne quindi nei confronti delle esigenze eh, dei nostri praticanti, delle cittadine e dei cittadini che sempre più. Eh, vedono lo sport, vedono nello sport sociale, nello sport di base, un vero e proprio progetto di vita. Eh, questi due anni di pandemia hanno messo sicuramente ecco, in luce, fatemela dire così, con molte virgolette, un aspetto positivo, ma che è quello della riscoperta in un paese eh, che purtroppo era a, ai vertici della sedentarietà eh, a livello europeo non solo, ma hanno messo nella condizione tante persone di riscoprire o di scoprire l'attività sportiva, l'attività fisica e questi prodotti abbiamo ascoltato questa sera lo avevamo già letto nella convenzione ma lo abbiamo ascoltato grazie alle precisazioni preziosissime appunto dei nostri compagni eh, di viaggio eh, che appunto mettono in evidenza come questi servizi vadano sicuramente a supportare l'infrastrutturazione sportiva, l'impiantistica a partire da quella tradizionale ma mettono anche nelle condizioni di avere degli importanti sostegni anche per l'acquisto di attrezzature. C'è eh, una pratica sportiva che si sta evolvendo e accanto alle attività competitive che trovano e troveranno sempre casa nella nostra associazione c'è la, la voglia ecco, eh, di un'attività sportiva anche destrutturata. L'attenzione che il credito sportivo sta mettendo anche rispetto a queste esigenze credo che sia un ulteriore valore aggiunto per una rete associativa come la nostra che è ovviamente una grande rete associativa, una grande rete associativa polisportiva e che sempre più pone l'attenzione, eh, la propria attenzione nei confronti dello sport, diciamo così, a 360 gradi. Quindi l'occasione per me è per eh, ancora una volta ringraziare l'Istituto per il Credito Sportivo, ringraziare tutti i nostri dirigenti, comitati, territoriali, regionali, settori di attività e soprattutto i dirigenti delle associazioni delle società eh, sportive. Abbiamo avuto modo di parlare poco fa di questa nostra nuova azione nostra nuova azione progettuale Sport Point ovviamente con l'occasione eh risottolineo i nostri servizi che sono eh, disponibili veramente 24 ore al giorno 7 giorni su 7 all'interno della nostra cosiddetta piattaforma per i servizi e eh, per le associazioni e le società sportive all'interno dell'area riservata che ormai diventa, è diventato uno strumento di gestione quotidiana delle, delle associazioni e delle società affiliate perché all'interno di quella piattaforma troviamo anche tutti gli strumenti informatici per dialogare con i nostri comitati territoriali, per le richieste e le missioni del tesseramento, eh, per avere sempre sotto mano gli elenchi degli, degli associati, per eh, avere la possibilità anche di andare ad inserire i dati eh, degli associati, eh, le, lo scadenziario delle visite mediche, altro aspetto ovviamente molto importante, così come poi tutte le circolari che regolo, regolano gli adempimenti eh, quotidiani. Una piattaforma che si arricchirà sempre più di servizi e ovviamente una piattaforma che affianca anche tutto quello che è comunicazione, eh, che ci... Porta il sito di eh, in rete che porta in rete il sito dell'ICS dell perché, ovviamente, anche all'interno dell'area riservata potete scaricare eh, il testo integrale della convenzione quadro, tutte le opportunità, e compresi anche, compreso anche, diciamo, il quadro, ecco, delle, eh, dei punti di riferimento di ICS sul, eh, sul territorio. E, tra l'altro, chiudo davvero. Eh, ci sono nostri comitati regionali che stanno già organizzando attività di questo tipo. Tra l'altro, il Comitato regionale della, della Campania, saluto i nostri dirigenti campani, che proprio con la collaborazione del referente dell'area regionale della Campania ci ha anche, come dire, battuto sul tempo perché già nelle eh, giorni scorsi hanno dato vita proprio a un webinar su base regionale. Quindi, eh, sicuramente i nostri comitati regionali ecco, non si faranno trovare. Eh, impreparati rispetto alle esigenze del, eh, del territorio grazie ancora a tutte e a tutti dell'attenzione quindi a chi ci ha seguito questa sera in diretta attraverso la piattaforma zoom eh, ma anche attraverso i nostri canali social ufficiali e ovviamente anche poi a chi ci seguirà ecco in, in differita perché come eh, ricordavi Ivano eh, Ovviamente, questo contributo di ormai un'ora e mezza di lavori verrà, dire, ovviamente, eh, sarà sempre fruibile, ecco, eh, registrato sul, sul nostro canale, sulla nostra pagina Facebook ufficiale. Quindi grazie ancora a tutte e a tutti e ai prossimi appuntamenti. Grazie a te, Tiziano Pesce. Indirettamente ha risposto a una domanda di, che ci poneva un eh, dirigente che ha seguito il webinar, ovvero come eh, seguire il proseguo del progetto Sportpoint del quale tu hai parlato e i prossimi appuntamenti saranno il 27 aprile con il bilancio di cassa e il 4 maggio il bilancio di competenza e, mh, questo è un progetto che parte sostanzialmente domani potrete seguirlo attraverso il sito www.wisp.it dove potrete scaricarvi tutti i materiali una cosa molto complessa, molte cose verranno messe a disposizione di tutti altre saranno riservate soltanto ai, ai tesserati, agli iscritti WISP però seguite tutto dal sito e seguite tutto anche dalla app app WISP, un nuovo strumento di comunicazione ma anche di consulenza e di servizio e, e ovviamente avrete tutti gli aggiornamenti di nuovo grazie a tutti coloro che ci hanno seguito Grazie a eh, Laila Musa, eh, Elena Fiorani, Tommaso Dorati della Wisp che hanno garantito il eh, buon funzionamento di tutto eh, questo, eh, questo webinar che sicuramente avrà un seguito. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato. Vincenzo Lamorte, Deborah Miccio, Tiziano Pesce, eh, il Presidente. Il presidente Abbodi, grazie. grazie a te Deborah, ormai ci diamo del tutto tutti perché poi faremo anche degli ulteriori appuntamenti. A presto risentirci e rivederci. Grazie. Arrivederci, a te. grazie. Arrivederci, buona serata.